ciao e benvenuti a un nuovo video allora siamo ufficialmente nella postazione estiva dunque devo sapere due cose uno luci ma bene o male penso di esserci due microfono ovviamente come sempre ma me lo farete sapere voi adesso invece iniziamo ad aprire le novità di Yves Rocher perché da quando non lavoro più con loro collaboro con loro perché mi inviano le novità ed è qui ne vedo tante quindi credo di aver essermi portata dietro tutto il necessario ma lo scopriremo tra poco ovviamente le mie meravigliose salvietine struccanti perché qui vedo tante cosine di make up ma direi di tirare fuori tutto e vedere cosa c'è allora iniziamo con oh, ci sono delle cose anche imballate quindi potevo le prima Ok, dunque, dunque, dunque, dunque, partiamo con questo, anti-age global, trattamento, illuminatore, occhi, mm. 92% di ingredienti d'origine naturale, senza parabeni, profumi, ok, con connettere di fiori, di gemma, bioderivato, ok, frutto di 7 anni di ricerca, contorno, occhi, illuminanti, andiamo a vedere come si presenta, così, che ho già visto che mi interessa e che ha l'applicatore sferico quindi di quello che fa bello fresco nel periodo estivo e bello fresco andiamo a vedere ok non ha profumo e credo che si stenda anche bene questo lo mettiamo da provare i trattamenti per i contornocchi mi interessano sempre poi mm, sempre contornocchi e anche questo ci sta allora filler vegetal trattamento anti rugher in polpante occhi con erba cristallina e acido diarbonico d'origine naturale quindi andiamo a vedere questo è classico con l'applicatore in silicone ok questo è molto più leggero e più fresco effettivamente è un anti borse lo sento proprio bello fresco mi piace mi piace assai leggermente profumato ma gusta ci sta e poi vediamo l'ultimo, Lifting Vegetal, trattamento anti antiborse, sempre con collagene vegetale. Quindi tre linee per i contornocchi, mm, sapete che mi piacciono sempre. Anche questo ha l'applicatore in silicone, questo è proprio tipo fatto a gel, ma adesso ve lo faccio vedere bene. È proprio un, un gel però mi piace, mi piace molto, allora ha un assorbimento medio, quindi devo dire che questo è un buon gel, assorbe velocemente ma resta un pochino appiccicosino, poi abbiamo questo anti-age global che è quello con la sfera, che è si stende bene, è bello fresco e questo della Filler Vegetal che è bello, è un gel bello fresco. Penso che inizierò con questo, sinceramente. Fatemi sapere se voi l'avete provato qualcuno. Poi vedo altre tre cose. Intense Metamorphosy Waterproof, ok, è il mascara Waterproof perché in estate ci sta. E Bello con queste setole bello in silicone allora sono setole in fibre sintetiche ovviamente e mi sa che prendono bene le ciglia anche perché ultimamente sinceramente con i mascara sto avendo dei grossi problemi quindi bisognerà che questo lo testo ultime due cose di cui ne ho vista una imballata vediamo ecco magari potevo aprirlo prima ma non lo sapevo che cos'è ombre leaf proof leaf proof e shadow ah un ombretto leaf proof lunga durata non waterproof ma leaf proof sto cercando di capire anch'io come funziona ah ok di qua c'è il temperino dall'altra parte c'è l'ombretto ora vediamo il colore è molto bello guardate che bello è delicato, un rosa delicato luminoso, secondo me da solo, o come base make up ad esempio per quello che ho su oggi ci sta e il colore è ah, resistente a tutte le circostanze mm, sto cercando il colore Iris è eh, questo qui ma che bellino ok, rimettiamo nella confezione ultimo prodotto e penso che mi piaccia super matte fondotinta matificante riduttore di pori con te boreale ok base 150 è questo qui e lo vediamo subito in estate il super matte wow. ci sta mm. effettivamente è opaco ma ha una bella cioè va va proprio tirato va proprio tirato ok però una volta quindi dita o spugnetta sicuramente non col pennello con le dita ancora meglio però si sfuma bene profumo delicato ed effettivamente sto testando l'ombretto che è rimasto fisso direi che questi erano tutti i prodotti di rocher allora fatemi sapere quale vi incuriosisce di più se ne avete provato qualcuno come vi siete trovate quale è testo per prima ma comunque sia penso di saperlo bene o male faccio dei vari test e niente fatemi sapere se de, vi piace questo tipo di video come vanno luci, microfono e tutto quanto e io vi do appuntamento al prossimo video ciao